Ciao, volevo mostrarvi come funziona questa piccola applicazione che si chiama Markers è un'applicazione che andando a leggere i file XML di Final Cut eh, va a trovare tutti i marker che ci sono dentro e se il marker, nel marker c'è scritto qualcosa lo eh, mette a fianco al time code. questi sono tutti eh, XML di clip di interviste che sono stati scalettati con i marker basterà trascinarli qua sopra e dare l'invio ad ognuno per fargli creare il txt lui chiede qua la compress error calibration ma basta dirgli di no e andare avanti perché tanto non serve una cosa ultra precisa ed ecco che alla fine quello che viene prodotto è un txt per ogni clip di intervista dove all'interno troveremo eh, tutte quelle cose che abbiamo segnalato con i marker. È un piccolissimo, una piccolissima app gratuita molto utile se vogliamo eh, avere su cartaceo eh, i riferimenti dei marker delle nostre clip. Un piccolissimo consiglio, seguitemi sempre nei social in attesa di un nuovo tutorial un po' più corposo. Ciao a tutti!